Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un glitch per passare o prendere le auto dagli amici ovvero un give car to friend per fare questo glitch abbiamo bisogno di un amico, l'auto del nostro amico che ci vuole passare, un'auto di strada e delle molotov ragazzi fate attenzione come andrò a spiegarvi questo glitch in questo video, cioè vi farò sentire tutti quanti i rumori allora, in primis dobbiamo avere preparato un, diciamo, Via GTA Online, cioè questo invito che comunque possiamo prendere da attività recenti, o da una nostra attività recente, o da, dall'attività recente di un amico. Andiamo verso la base operativa, clicchiamo base operativa piena, doppio tasto PS e schiacciamo a via GTA Online, ascoltate il rumore. Quando il rumore dell'ascensore ragazzi si sarà plagato, dovete premere cerchio, che non sentite più rumore, come avete sentito eh, nel video, insomma, nella clip. Premete cerchio, triangolo, vi farà spawnare in strada. Io adesso qui ho bisogno di, di avere delle bombe, insomma, delle monotophe, quindi chiamo l'America Weather, per richiedere le bombe. Potete farlo anche voi, ma vi lascerò in descrizione. Un'attività dove potrete prendere molte molotov, insomma, 25 molotov in maniera tale da non stare lì ogni volta a richiamare la Meriwether. Adesso mi devo levare dal cazzo anche la polizia, perché non fa niente, chiamiamo l'esterno un attimo, ragazzi. Come vedete la Mary Weather vi porta le molotov l'unica cosa che dovete fare è prendere sparare e prendere queste molodoff. Andiamo verso la base operativa, polizia fanculo A questo punto ragazzi vi metterò un altro pezzo che dovrete ascoltare attentamente per la riuscita del glitch, perché ho letto in, sotto alcuni video che... Eh, tanti non capiscono come funziona o non hanno la tempistica ma qui non c'è bisogno di timing, non c'è bisogno di tempistica quando siete al lato della base operativa lanciate un paio di molotov due, tre per essere sicuri e poi vi dirigete con l'auto sopra le fiamme ed ascoltate che cosa dovrete sentire Quando ascoltate il rumore più forte che ha preso fuoco dovete premere il tasto Taki e vi dovete suicidare ragazzi Una volta suicidati il gioco è fatto potrete già prendere l'auto del vostro amico senza nessun problema Il vostro amico posizionerà l'auto vicino alla base operativa salirete sull'auto e il gioco è fatto ragazzi vi dirà base operativa piena accettate il messaggio entrate nella base operativa e l'auto sarà vostra quando siete dentro sostituirete l'auto io qui ragazzi ho un... un macello di rottami come state vedendo eppure pure un elicottero solo quello lì ve lo garantisco non sono tre elicotteri e adesso esco dalla base operativa giusto per farvi vedere che comunque l'auto è mia l'unica cosa che dovrete fare quando comunque avete finito di passare tutte le auto che volete con il vostro amico è eh, riavviare l'applicazione ragazzi perché come avete appena visto ci fa scendere dal veicolo quindi se riavviate l'applicazione l'auto sarà definitivamente vostra e potrete adoperarla detto questo un saluto a tutti al prossimo video ciao a tutti